Buonasera, buonanotte, nuova puntata, nuovo giorno, nuova puntata con Phoenix Point. Ora l'obiettivo sarà liberare intanto il, le città infestate dai Corruption Node e poi puntiamo diretto con la ricerca contro quella dannatissima Behemoth che è la nostra spina nel fianco. Tutto questo dopo la sigla. rieccoci qua, rieccoci qua. Allora, abbiamo questo. Never gonna give you up. Eh, se non li salviamo, mi sa che giveranno up abbastanza in fretta. Abbiamo un Charlie che deve andare a ripigliarsi. Un Protein Mutant Field da scoprire. Uh, abbiamo una nuova recluta che è un evi Che penso attualmente. Mi... Quanto cibo abbiamo a disposizione? Dobbiamo fare un po' di smercio di cibo. Mm, Charlie si sì, intanto si riprende. Vediamo se riusciamo a prendere un nuovo infiltrator. Abbiamo poi i mutoidi che si stanno impando. Non stiamo costruendo niente. Possiamo costruire roba con cibo, per favore. <ride> no, nah, eh. Non si può. Allora. Bene, intanto la nostra squadra di Mutoid sta, diventando, sta pimpando. Ricerca, siamo quasi a finire vita grenade e poi andiamo su Varify Weapons che sono importantissime. Veramente importanti. Ora possiamo fare le granate risananti. Eccolo qua. Toglie Bleeding Poison e ripristina 50 punti vita. A tutte le creature organiche. Quindi anche al nemico. Posso prendere un altro Vivi a due Arms. Chi ce li ha le Vivi a due Arms qua? Adesso nessuno. perché non ho technician impiegati da nessuna parte ne? questo simpatico mutoid che, che, che cosa fa? assalto dai, dai, aiutatemi a trovare un nome a questo povero assalto mutoid è già stato generato in laboratorio poverino, ha, bis ha, ha bisogno di affetto ha bisogno di un nome decente o oltre a un po' di interessanti. Abbiamo bisogno di un po' di materiali per prendere questo tizio. Mmm, che tentazione. Il Dr. di Erado. The research Però a un certo momento dire, sentimene, sbatto le balle del Sinedro, esattamente non diventeranno mai i miei amici, ma... Potrebbe anche non essere una saggia idea. Boh. C'è qualcuno che può... ...recuperare materiale al posto di cibo? più vicino è questo c'è anche quello a fare là tanto tu hai livellato cuber hai livellato e puoi prendere rapid clearance mark for death rapid clearance è la priorità toglienci che mi danno il materiale e Tutto fai area scan benissimo Voi state qui a coprire, quando arriveranno al living quarter, li verranno pane per le loro chele. Right. Cibo per material? Non ne abbiamo abbastanza, comunque. Cibo per material? Ne abbiamo comunque abbastanza. Ok, qualcuno ha trovato i Mutog, Mutog War Beast. Ha senso averli? Non ho mai trovato un'utilità. Comunque. Uh, Prima che ti distruggano Tanto vale Tu sei in forma? Sei pronto per tirarlo giù? Non hai materiale neanche tu Le ho consumate tutte eh tu hai Tentaculate te l'altro. Qua c'è Genova. Devin Crystal Quarry che per ora mi ci serve un team più forte, di un team più di cecchini. non ho capito dove era il lo scavenging inside che ci hanno suggerito abbiamo ancora una missione da fare ah, posso anche eh, like lions e mi sa che dovrò give up eh? Qua. Aspetta, prima di scendere intercettiamolo. Trash level extreme. Vai! Q4 W4 Q4 q Aspetta, allora. Stiamo facendo casino. Q4 W4 Non si vede. Uh, vabbè, in teoria dovrebbero bersagliarlo. Gli spara l'ultima salva, grazie. Prima che ci distrugga malamente. Disengage intanto. Perfetto. Tu intanto se ne vai, benissimo. Tra poco andiamo a correre a distruggere il Corruption None, però prima intercettiamo la.. No ah, se no però... Sai so che se distruggiamo questo magari non abbiamo bisogno di intercettare l'aereo la... nemico abbiamo un altro technician dobbiamo riscattarlo Sigrid Berger ho bisogno di un technician? Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Vediamo se c'è qualche cosa interessante al marketplace. Eh? Uh, facciamo che... Questo già costa di meno, eh. Basta. Ovviamente a Phoenix. Oh. Se ne sta andando? Ok, ora andiamo a liberare l'Even. Allora, chi ci potrebbe servire tra tutti questi sicuro? Toby rispetto a Zack è migliore. Ehm... Um... Neoncatcher, va bene. Uh, Don Diego sta in panchina. Dork Merson. Ah, pelle. Dior Rooster, non lo so. Meglio Malena. E che ha racconciato male? Ho mi sa. altro ah tu hai tra altro, lo schioppo ma no, non hai... hai bisogno di un altro medikit max power non ha bisogno dell'arma paralizzante perché è già lui paralizzante di suo altre munizioni per lo schioppo che potrebbero tornare sempre utili Non so se è stata una grande idea. Ah, oh, ma tu sei un heavy tra l'altro. 5 shred 2 vorrei darti invece che il fucile questo qua. Eh, con questo, questo, con quando fa return fire, questo è molto più convincente. Tutta la Sam no armor, la pelle all'arma paralizzante. Tu hai la pistola paralizzante. Toby non hai ancora un fucile, de, un fucile decente no, però Ma tra l'altro non posso darti la Mounted Weapon Non ce l'ho la Mounted Weapon, c'è solo il Razzo La Mounted Weapon potrebbe tornare molto molto utile Un Razzo ma non c'è la Mounted Weapon Niente Genio Genio Direi che è l'ora di Andare a minare le mani Allora avevano detto Tio Rooster no al, posto, no, al suo posto mettiamo Malena. Lacna Kraken, al suo posto Toby. toby uh, Max Power con la mitragliatrice. Teniamo un pacchino a tappeto. No, Anche un tappeto dai. Questi sono praticamente equivalenti questi due. mettiamo tappeto. Un sacco di cose interessanti. Sì, sì, tappeto, tappeto. Questo gustoso mix tra un cecchino e un berserker. E ora vediamo quanto è profonda questa tana del bianconiglio. Abbiamo già Okromot che non è eccessivamente in forma ok abbiamo una vista su una mist il nido sarà molto probabilmente qua dentro questa è proprio è proprio la faccia del nido Dietro c'è la Mist, torretta della Mist. Avremo sicuramente qualcuno che ci farà compagnia, ma prima di tutto... Ecco. Poi... Tobi, ti sfruttiamo al solito per... Vedere che cosa ci sta intorno. C'è un berserker, per ora nulla di eccessivamente preoccupante. Dobbiamo magari qualche assalto da liberare dalla sua schiavitù. Yes. Perfetto. Mi spiace? Venomous Myrmidon. Questa non è una buona notizia. Tu non hai la possibilità di fare... Non hai adrenaline rush ancora. Non vedi nessuno, non è, stato... non è una buona posizione. Il boom blast comunque è vesti del lanciagranate granate quello veloce, però. Però lo metterli qua. Questo già non mi piace di meno. Fireworms, questi sono Fireworms. Vabbè, piazzati di lì. Tanto devo fare una bella corsa dopo, una bella corsetta per darla sopra. Potrei dire di piazzarti qua. E getta un overwatch di qua, Ho appena arriva il Mirmidon cerca di fargli male, possibilmente a pelle stiamoci qua dentro poi la torretta con la mist la facciamo secca Deve diventare nostro eh? per ora il deimos. Tu puoi già andare lì sopra, figo. però Convene andare. E ti faccio fare un po' da cecchinaggio anche a te. Okramot e Tobi, gli unici che sono uh, i miei follower che hanno deciso di unirsi alla nostra battaglia. raccomando, fatelo anche voi. Eccola là. Ci mancava la sirena di turno. E cortesemente, grazie. Grazie che l'hai mancato. Ci voleva benissimo, tutti gli Overwatch sprecati. Va bene. Instigator lancia il panico, no? Questo mi piace di meno. <coughs> Bella return fire, ma non abbastanza efficace. E adesso iniziamo col balletto dei vermiciattoli. Allora. Tanto io ti direi di andare qua. E nonostante ti ha fatto un male cane, liberarlo. Mm. Run my way. In my e uno se lo siamo levati di torno. Allora, Ocromot, ti direi di darti in un punto non troppo visibile. Malfaction 0%. Qua non lo ammazzi, però con questo sì, ne? Vai! Molto bene. Allora, ora si pone il dubbio di come far secco quello là, dove di soli i... i velocissimi vermi, eh. Beh, Tanto l'abbiamo paralizzato. Sa mai, un colpo in più fa sempre bene, non ci arriveremo mai. Getta un uovo a questo tizio qua. Tu intanto potresti fare? Blast e iniziamo a ringraziare il Chiron che c'è qua un paio di volte. Grazie. Non gli abbiamo fatto tantissimo male, eh. Speravo meglio, sinceramente. Tanto se, una, se la sirena decide di farci del male la ringraziamo a dovere proviamo a pensare al mirmidon e quello a quello là ecco non gli hai staccato un braccio non è una buona cosa non è per niente una buona cosa e adesso Malena deve pensare se far male al Tyrant o al Mirmidon. Ok, adesso l'abbiamo disattivato, ho paura che questo si beccherà un qualcosa addosso. Intanto fare retaliation con questo. Aia. Tutta Tutto ne vai. Inutile. Adesso potremmo già pensare a paralizzarla in qualche maniera Però, che salto Tu quanto sei? 8, 16, 24, 32, 40 8, 16, 24, mamma mia Non ti Mi ammazzerò mai tenendo conto che noi dobbiamo anche liberare il berserker, eh? Cosa che potremmo già fare con Akromat? Allora il mirmidone è già bello che è andato. Tanto ci muoviamo in avanti. Vediamo di fare un po' di male a quel chirone maledetto. C'è una pianta davanti. Io ti direi che questo non è un bel posto dove stare, eh. ci si sia molte alternative al fargli un culo che fa provincia eh? o liberami libera me il tizio martellone davanti <ride> Non ci credo, non ci credo Vai No, l'ho ammazzato Coglione Lo sparo lì con questo, non con questo Vabbè target Allora non lo faccio secca sicuro. Non cerchiamo di non uccidere tutti i nostri potenziali alleati, eh, come abbiamo fatto prima. Non lo posso prendere, non lo posso prendere qua. Andare per forza lì. Crescendo di espormi al tiro di quel furbacchione lì. te te qua Zooming in Ok, qua non pare che si prendere niente. Attack successful. Stammi, ne facciamo un po' di male, va. Non una gran mossa, a uccidere un berserker, che poteva essere il nostro alleato. Eh, no, no, decisamente, non una gran mossa. Uh, Mettici qua, Bash. Corriamo avanti, va. Voi intanto cercate di andare avanti che dobbiamo insediare quello schifo che c'è qua e andare dobbiamo andare anche a liberare il vostro amico per far fuori quella dannatissima sirena curati Procediamo. Cecchino, cecchino. Cecchino con un'arma paralizzante. Non un gran boss, Non un gran turno. Beh, altri rinforzi. Questi tra poco si svegliano. Diamine. Buona mossa. Dannato. cerca di prendermi questi due qua in alto e ci riesce discretamente bene bravo Okramoth bella mossa adesso salta al prossimo turno Vai! Adoro sempre di più quest'arma, eh! Adoro sempre di più! Tu non hai quick aim, ce l'hai quick aim, sì! Perché se spargo ancora misera c'è qua! Adesso lo devo far fuori per forza. Ma non posso fargli bash? Non posso fargli bash E eh, qua non riesco a fargli bash ancora La miseria Allora ventuno. Te lo possiamo portare a casa. Se magari i cecchini riescono a prenderla, ecco. Evitiamo di fare queste cose qua. Porca oh, miseria, per il panico a ah, quello lì che non mi interessa. No? bravissimo adesso potremmo indurre del panico non puoi fare nient'altro che fa niente, è meglio una morta che una che ci faccia degli altri, altri danni Allora colpa a sé rischiosa. Facciamo un meridone anche. C'è bisogno di forze fresche. Dai. Oh. Eh, fin troppo. Allora qua abbiamo gli altri assalti. Dobbiamo già iniziare ad andare a vedere come è messo qua dentro la situazione. Eh? Vai. È una cosa, no? Oh, mi ero dimenticato del poison. Cagata. Cagata, allucinante. Allora, qua è arrivato un altro rinforzo, che anche quello dovremmo farlo fuori. Adesso il file disruptor non può, più, non può più volare. Almeno l'abbiamo limitato leggermente. E ci avviciniamo. Tu ti devi curare, ma non hai più un medikit. Intanto arrivano tutti i vermiciattoli. Mm. Interessante tecnica. No, puoi volare comunque. Ah. Allora, questo è interessante perché noi dovremmo spostarci comunque. Questo quando scoppia fa male. Eh? Macromot non morire per favore. Togli il torso. Okay. E quello non può più farci male. Ora dobbiamo trovare dove c'è il corruption node. Il prima possibile. Vabbè, tanto fai il recover ma. Qua non c'è. E dov'è? Dov'è quel dannato corruption node? Eccolo. E ovviamente si sta preparando per fare una massage. Vedo allora, passetti indietro. Perché qua... Va a finire male. Allora, malena. Andiamo a dar rinforzo. Dai, un catcher, corri. Perché qua sei circondato. Abbiamo un altro medikit che potrebbe tornarci utile. Per esempio a te... Ah, tu l'hai già usato nel medikit quindi sarebbe utile andare a prendere un altro vai ok Circondato da vermicelli. andiamocene via. Eh dovremmo iniziare a fargli del male quell'affare qua. Eh? Qua è ovviamente pieno di uova e non so dove qua possono andare sopra cioè completamente paralizzato la pelle se un altro che può andare cioè tra l'altro c'è una mitragliatrice quindi potremmo già fare qualcosa di utile contro quel corruption node sei qua tu morirai abbastanza in fretta. Che okay. non avendo né medikit né niente con 40 di veleno e 10 di bleeding. Non è stata una grandiosa mossa. 4 uova. Ah, forse c'era un. Uh. Va bene. No. Ho sottovalutato quell'affare là. No. E quello è sotto il loro controllo. Vabbè. No, si è impanicato Max Power. Vattene. Um. <ride> Ti direi solo questo. Vattene. troppo presto sono impanicato non ti ha mosso non ti ha mosso tra un altro scorge ok Sto appena ripreso il controllo, quindi... Abbiamo un sacco di genitaglio pronta a saltarci in testa. Se vai giù è la morte, perché... Abbiamo uno, o due, ma poi arriva anche quell'affare là, poi arrivano quelli sopra. Vediamo che cos'è. No, non lo vediamo. Mettiti qua. Non so, Minefragger deve colpirne uno di due. Se invece uno di quel. un dannatissimo verme. Siamo fottuti. Ah, sono i vermicelli da dietro beh lasciamo che si avvicinino va eh? abbiamo urgente bisogno di recuperare will point Quindi riesci a ammazzarmelo mi fai un favore bravo acromos è sempre migliore allora potremmo paralizzare quell'affare qua potrebbe essere rischioso Avvicinati, va. Ok, noi raggruppiamoci qua in mezzo, va. Il prossimo, prossimo che arriva, arriva lì. Si sta riprendendo. recover regruppo in mezzo bello salto giù dal palazzo e no c'è ancora un piglione e basta Ok, oh, remoto, devi smetterlo di farti controllare mentalmente. Questo è un e non mi piace di meno. Dannazione, questo è stato un, un gran bel... turno. Vabbè, vai di qua. se riesce a liberarlo mi fa un favore eh? non lo riesce a liberare se tiro una martellata questo ci rimane secco ma lei non devi pensarci tu Ah, questi non potranno essere mai incontrollati. No, c'era Clarity Edd, per quello. Allora, qua è un colpo. Non si può avvicinare. Sparargli e devi andare qua. neanche qua. Iniziamo a fargli un po' di danno, va? Devo mm. di qua e poi mi ritiro. Sta bene, non si può muovere più di tanto. Max, tu sei? Hai fatto... Okay. Dovresti fare quello che controlla qua? Se arriva a mirmidone citizen, non credo serva molto, però. che tensione uff uh. Giocamera controlle. Tu smetti di farti controllare. Non si è perso. Bene. Eh sì. Perfetto Almeno questo problema è posticipato tu liberalo Non puoi fare niente altro Questo mermidone normale eh? Quindi si merita una bella mazzata benissimo vabbè tanto fare il cover no? adesso con le gambe a pezzi l'unica cosa che puoi fare è quello Max, bentornato ben, ben tra noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che gli faccia un culo tanto al corruption node il prima possibile. Abbiamo una mano a sto ragazzo qua. ci c'era fuori eh, la pelle deve ripigliarsi. no questa non ci voleva proprio vattene Staccagli la testa, per favore. Due colpi, per favore. Staccagli con la cazzo di testa. Vai, vai. Not enough. Mmm, questa non è una buona notizia, autemma. Ocramot. È tempo di chiudere la cosa una volta per tutte. Ciao ciao Mamma se mi piace questo fucile che gli ho dato Benissimo Cosa abbiamo ottenuto? Due vermicelli Niente Però qualche, qualche risorsa in più sì Che andrà completamente persa con tutte le cose che abbiamo speso per liberarlo eh, però almeno non c'è più al veicolo mm. da prenderci anche l'altro infiltrator qua c'è un, un explorer site Protein Mutant Field questo potrebbe essere il prossimo obiettivo. C'è una cosa. E chiudiamo questo video con un po' di shopping. Vediamo cosa c'è di interessante. Questo è interessantissimo. Questo potrebbe essere interessante. Ma come Redemptor non ce n'è, il Redemptor fa veramente malissimo. Nella un altro Redemptor e dobbiamo prendere la satellite uplink research. Perché qua non c'è nessuno con cui commerciare. Ne? Quindi, siccome ci serve quella dannatissima ricerca. La prossima missione sarà questa qua. Oh, uh, c'è anche un. La prossima missione sarà questa qua. Ma questo lo vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti!